Infissi in PVC a 7 camere. Ciao, sono William Bisacchi di Infissi Bisacchi in dal 1973. Ci occupiamo di infissi per abitazioni private con il sistema Bisacchi. Per rispondere a questa domanda, ho qui con me un PVC a 7 camere. Cosa sono le camere? Le camere sono queste: sono delle camere d'aria tra una, una parete in PVC che va a delimitare sia il telaio che l'anta. Questo è il telaio fisso, quello che va a muro, questa è l'anta apribile. Le camere le puoi vedere qui: ad esempio, una camera, due camere, tre camere quattro camere cinque camere sei camere sette camere una casa veramente grande con sette camere scherzi a parte ecco e le camere del pvc contano come due di coppe perché cosa significa io potrei fare un infisso piccolino con 16 camere non esiste eh, però è per far capire il concetto e magari che ha prestazioni mediocre quindi il numero di camere d'aria non è così correlato alle prestazioni è più uno specchietto per l'odore quello che io devo andare a vedere è l'isolamento termico finale perché le camere d'aria servono un un Po' per dare sostegno al PVC perché, se fosse monocamera senza nessun intermezzo, sarebbe molto, molto debole. Un po' serve per creare delle sedi dove filare il ferro, che gli dà rigidità, e un po' anche per separare i moti convettivi. Perché io so dei fori troppo grandi all'interno dei profili, l'aria inizia a muoversi all'interno dei profili e l'aria, quando si muove, perde una parte del suo potere isolante. L'aria nello stato fermo è un'aria che massimizza la prestazione termica. Quindi, cosa succede? Se un infisso ha 5 camere che isola, 10 e un infisso a 7 camere che isola 2, quale sarà meglio? Quello 5, non a 7. Però noi esseri umani siamo sempre affascinati dai grandi, dai grandi numeri, no? Sembra che 7 deve essere per forza meglio di 5. E regola generale sempre guardare le schede tecniche che da prestazionale. Esempio che rende ancora più chiaro il concetto lo rende proprio veramente chiaro, è meglio un 8 cilindri o un 4 cilindri? Dici un boh, po', meglio l'8, dipende dalle prestazioni, perché se l'8 è un trattore, il motore di un trattore, e 4 è un 4 cilindri turbo motore della Formula 1, forse è meglio 4 cilindri. Anche se di primo acchito dici l'8 sembra meglio del 4. Ecco il mondo del PVC, degli infissi in generale, comunque è complesso, ci sono tante cose da capire e in alcune di queste cose ti rimangono dei dubbi. Vuoi essere consigliato nella scelta giusta e purtroppo quando devi acquistare nuovi infissi non esiste oppure non esisteva un consulente per infissi? Ma ti rivolge a chi te le deve vendere e chi te le vende avrà un evidente conflitto di interessi. Vuoi approfittare del servizio di consulenza con sistema Visacchi? Se vuoi sapere di più, Vai su www.blogbisacchi.it e ti aiuterò a fare tutte quelle scelte dove ancora hai dei dubbi e dove ancora nessuno ti ha convinto. Ciao e al prossimo video.